Buongiorno a tutti, carissimi amici della pagina e del canale delle Termopili. Oggi, purtroppo, sono un po' in ritardo sia dal punto di vista vostro della diretta che anche qua dei link eh, da pubblicare. Mi perdonerete, vabbè, niente. Eh, poi metterò il collegamento alle altre pagine, però adesso la diretta è solo sulle Termopili. Allora, l'argomento di oggi. Aspettate che qua se no, non si vede la metafora politica che abbiamo approntato alle scorse elezioni comunali. Allora, eh, l'argomento di oggi eh, credo sia di molto interesse perché mh, con l'avvicinarsi delle elezioni nazionali e locali bisogna ben capire eh, chi è contro il sistema, e chi è evidentemente vuole dare il suo contributo per cambiare le cose eh, chi, chi dovrebbe votare perché eh, è chiaro che una persona che ha vissuto sulla sua pelle eh, il nazi pass e tutte le ingiustizie che sono avvenute in Italia negli ultimi due anni eh, se è sano di mente e coerente con tutte le sue azioni con tutto il male che eh, ha subito e, eh, è chiaro che non può votare i partiti di centrodestra e di centrosinistra perché sono stati coinvolti in queste scelte disumane eh, che sono state perpetrate soprattutto in Italia. Quindi, mi riferisco esplicitamente per quanto riguarda la sinistra, all'EU, al PD. Eh, Diciamo anche al Movimento 5 Stelle che fa parte della sinistra o i suoi derivati. Ma a destra, a Forza Italia, che ricordiamo aveva un ministro particolarmente coinvolto nel voler torturare i cittadini italiani con i cotonfiocchi fino al cervello. E quindi Forza Italia, Lega, che ha votato praticamente tutto. Eh, tutti i partiti che ruotano attorno a questa alleanza e persino Fratelli d'Italia che a livello europeo ha votato il Green Pass e poi non ha fatto sinceramente nessuna vera opposizione se non di facciata ricoprendo il ruolo di opposizione ma ogni volta votando sempre a fuori del governo addirittura in alcune sue commissioni eh chiave di vitale importanza che vanno date all'opposizione come ehm la commissione dei servizi segreti presieduta da Adolfo Urso ha spalleggiato il governo Draghi in tutto eh, e per tutto quindi mi pare questo il minimo sindacale e rimane da capire chi votare tra gli altri partiti io stesso ancora sono indeciso sto valutando perché ci sono diverse offerte e ognuna di queste offerte sicuramente presenta qualche eh, pur avendo tanti lati positivi qualche lato scuro quello di cui sono certo però è che un tale Cesare Sacchetti sbaglia a invitare la gente a non andare a votare perché non andando a votare non si cambia nulla. È vero che può capitare che votando non si cambia nulla. Questo è verissimo, eh, è un incidente di percorso, ma non, andare, non andando a votare non si cambia nulla sicuramente. E allora, eh, quali sono questi partiti che eh, si si presentano con uh, l'ardire di voler cambiare le cose di essere punto di riferimento dell'antisistema allora il più famoso è Italia Exit quello di Paragone. poi abbiamo Italia Sovrana che è formata da tre partiti uno minore che non lo ricordo nemmeno poi quello di Toscano ex presidente di Vox Italia adesso che ha creato un nuovo partito e, e il partito comunista di Rizzo poi abbiamo eh, la forza del popolo di Lillo Massimiliano Musso, abbiamo eh, Vita della Cune al, che ha candidato anche Montanari e Lagatti e poi infine eh, questo partito che diciamo, ha eh, creato Adinolfi, Mario Adinolfi, che si propone bene o male i nostri stessi principi. Io giustamente eh, non posso che avere simpatia, alternativa per l'Italia dovrebbe essere, non lo leggo bene. Io non posso ave avere che simpatia per tutti questi partiti contro il sistema, però, però eh, non posso nemmeno eh, non denunciare quello che sto leggendo in questi giorni già eh, su Facebook perché questi sono indizi eh, molto importanti eh, che mostrano la vera natura dei partiti perché eh, per esempio c'è stato il caso di una candidata di Italia Sovrana che eh, ha mostrato simpatie per eh, diciamo, la vaccinazione e mi, mi fermo qui per non andare troppo nel dettaglio è stato espulso dal partito va bene, una, una candidata al senato poi ci sono state tante altre dichiarazioni di vari candidati nei vari partiti molto discutibili che sono emersi e anche nel mio piccolo non posso che eh, far presente a tutti gli amici che mi ascoltano tutti questi miei dubbi magari per confrontarci e discuterli insieme scusate sono un po' distratto da tante finestre che sto, aperto, sto aprendo non ho avuto il tempo di sistemarmi prima comunque dovrei aver finito allora condividiamo lo schermo ecco qui dovrei aver condiviso vediamo se riesco ecco questa è penso la visione migliore allora io giustamente eh, faccio questa battaglia da prima del 2017 dal 2016 sin dagli obblighi che prima furono ventilati e poi imposti dalla legge Lorezin per quanto riguarda i bambini gli obblighi vaccinali quindi avevo già subodorato in tempi antichi eh, rispetto a quello che poi è successo da che parte andava a parare il mondo e, e, e la dittatura che si stava preparando che vuole avere eh, ragione e proprietà dei corpi delle persone io per questo ho rotto anche eh, con uh, fratelli d'italia avendo avuto una storia lunghissima di appartenenza nella destra avendo ancora molti ideali di destra che non rinnego assolutamente perché fanno parte eh, del mio essere della mia natura ma avendo constatato che i partiti che si dichiarano di destra non lo sono non sono assolutamente partiti che eh, difendono la sovranità nazionale la sovranità dei propri cittadini, del proprio corpo non difendono i principi della destra, della solidarietà, della libertà e quindi avendo tradito tutti questi principi volendo far scivolare la nazione verso una dittatura orwelliana, anche loro perché non c'è solo l'inattività o la falsa inattività eh, che è stata fatta da Fratelli d'Italia al governo nazionale, pure, esistono pure le numerose porcherie che eh, i governatori regionali hanno fatto in maniera attiva nel governo locale. Per cui io non sono felice di quella scelta che ho fatto di rompere nel 2017 con il partito proprio sul discorso degli obblighi vaccinali c'è un famoso messaggio che credo sia arrivato anche a Giorgia in cui proprio esprimevo tutto il mio disprezzo per quello che stava succedendo e, e il tempo mi ha dato ragione perché poi quello che è successo nel 2019 con la pseudo minchia pandemia non è altro che una conseguenza di quello che già era stato eh, in qualche modo preparato negli anni prima quindi eh, io ho fatto questa scelta di rottura coerente con i miei principi e l'ho fatta in tempi non sospetti pagando anche un prezzo per questo ma ovviamente fregandone perché io Uh, ho sempre uh, fatto politica per ideali. In questo caso, oltre agli ideali, c'era anche una componente molto di interesse personale diretto perché volevo salvare la mia stessa vita e quella delle persone a cui voglio bene. Minacciata da questo tipo di politiche. Ne abbiamo parlato per esteso a lungo anche nei tantissimi video che ho fatto. Quindi, non mi voglio dilungare più di tanto. E... Adesso però eh, c'è un momento chiave, che è il momento delle elezioni nazionali, in cui, in cui in qualche modo si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa qualora ci fosse una vera opposizione, e eh no, non un'opposizione finta, come quelle che abbiamo avuto fino adesso, perché le opposizioni finte non hanno, non hanno permesso un'opposizione forte dal basso che potesse bloccare tutti questi provvedimenti perché non è vero che bisogna avere per forza la maggioranza per bloccare le cose o per farle anche dall'opposizione si può fare tanto se una vera opposizione, il Partito Comunista ha influenzato tantissimo la politica eh, dell'Italia quando era mh, in Parlamento pur essendo stato sempre all'opposizione ma avendo fatto un'opposizione ai governi democristiani un'opposizione vera, cosa che non è successa in questi quindi io eh, mi sono organizzato prima nelle comunali per poter avere qualche rappresentante che portasse le nostre idee in comune e ho lamentato tantissimo eh, il disinteresse e il menefreghismo di molti Novaks che a parole lo erano ma poi hanno contribuito a favorire il sistema con varie candidature d'appoggi, anche questa è una polemica che conoscete bene arriviamo al giorno d'oggi in cui si parla delle nazioni nazionali e ritrovo questo messaggio ritrovo questo messaggio questo post di pietro paolo messina penso che lo vedete perché sto abbassando un attimo il volume dei cellulari che ecco qua non si sta ragionando più scusate ancora perché l'ho preparata in maniera troppo veloce questa diretta quindi Pietro Paolo Messina dice l'8 agosto se voti centrodestra, voti il futuro governo tecnico di larghe intese. Lo hanno fatto tre volte, lo hanno fatto con il tuo voto e lo faranno ancora. Io questo pensiero di Pietro Paolo Messina lo condivido totalmente. Anche lui parte da una posizione ideologica di destra, anche lui si è reso conto che questi partiti eh, hanno tradito questi ideali per vendersi ai poteri forti eh, delle multinazionali e de, di, diciamo, di tanti altri apparati che sono stati nemici storici della destra, per cui ha fatto questa scelta e io infatti condivido quello che ha detto. Poi lui ha preso ehm, posizione eh, per questo partito di Adinolfi che ha nel suo logo No Green Pass. Ora, a parte che su Adinolfi, ora poi apriamo una parentesi dopo, andremo a parlare un po' di Adinolfi, che è un personaggio che io stimo da un punto di vista cattolico, eh, perché è credente, però eh, anche lì ho qualche dubbio su alcune cose, e comunque poi andremo a approfondire questo discorso. Comunque, nella sua pagina ci sono tanti che da destra... Eh, discutono con Pietro Paolo, alcuni pure lo attaccano dicendo che doveva rimanere nella Lega o che doveva continuare a votare Lega e addirittura lo difendo, tipo lo difendo con questa signora Maria Corrado Rita perché dice nonostante gli effetti collaterali io rimango innamorata, presumo che un cuore, anziché... E attaccare la destra, attaccate chi realmente ci ha obbligato: Speranza PD, no, signora Maria Rita Corrado. Non ci ha obbligato solo Speranza, ci hanno obbligato tutti quelli che hanno votato il Green Pass, tra cui la Lega, la Lega che prendeva in giro quelli che dicevano attenzione perché questa introduzione del Green Pass porterà all'esclusione prima nei ristoranti e poi sul lavoro. C'è un famoso video dove. Eh, Salvini eh, prende in giro il giornalista che avanza questa ipotesi e, dopodiché, succede esattamente quello che lui eh, denuncia come una cosa irrealizzabile e impossibile. E io, infatti, rispondo: lei è seria. Il d'in basso l'hanno votato Lega, Fratelli d'Italia a livello europeo e Forza Italia, con un vero di cinismo in più di Forza Italia che voleva, tramite il suo ministro Brunetta, che i bastoncini andassero sin al cervello se lei vota Lega non è altro che un autolesionista nel senso che se tu sei Novax perché se tu non sei Novax ci può stare che voti qualunque persona che ti aggrada di più ma se tu sei Novax e voti Lega sei contro i tuoi interessi quindi sei autolesionista mi sembra una cosa normale io infatti per esempio non sono più sceso sul livello locale in polemica su... Eh, argomenti che riguardano prettamente il comune, magari ne ho parlato ma non sono sceso in polemica, perché ormai li trovo problemi superati. Ora, è vero che un sindaco può governare bene se riesce a fare delle infrastrutture, se riesce a, fare, a gestire bene il personale del comune, eccetera, eccetera, mentre un sindaco non lo fa, governa male. Ma in questo momento storico il problema è la dittatura sanitaria che entra nelle nostre vite, nelle nostre famiglie che vuole prendersi i nostri figli che vuole prendersi le nostre vite che vuole prendersi i nostri anziani quindi tutto questo passa in secondo piano per cui quando io ho visto il risultato delle elezioni comunali per carità io non voglio dire eh, non lo penso nemmeno che abbia governato male come sindaco Burtone perché comunque quel poco rispetto ai sindaci precedenti di normale amministrazione l'ha fatto però giustamente dalla mia posizione per, contro la dittatura sanitaria non l'avrei mai votato quando ho visto tutti quei voti su Burtone, ho capito che questo problema quantomeno 3.000 voti al militare sono un numero enorme quantomeno non è sentito al militare e quindi lo capisco una persona che vota al militare burtono coerentemente poi a livello nazionale voterà un partito di governo perché non sente questo problema va bene ma una persona che è Novax non può, non può votare partiti che sono andati contro il suo interesse. Quindi io qua difendo Pietro Paolo. Poi vabbè, eh, la ci sono diverse discussioni che, che insomma vanno avanti. Eh, tra cui c'è questo Filippo Mazzone dice lasciare la lega e mettersi con Adinolfi è da furbia ah, ah, ah, risate ma chi è Adinolfi? Eh, giustamente io qui mh, se volete poi vi leggete tutta la discussione ma io vorrei capire una cosa ma eh, il problema il problema eh, di fare politica è perché si vogliono cambiare le cose, perché si vogliono portare avanti i propri ideali, perché si vogliono, vogliono difendere le persone che si amano oppure eh, eh, avere un ritorno personale in termini, per esempio, di, di potere. Cioè, vorrei capire questa cosa. Cioè, la Lega è un enorme partito. Eh, e Pietro Paolo ha lasciato la Lega, gesto ammirevole tra l'altro, per andare eh, in un partito piccolo. Va bene. E, e questo, per, per il signor Mazzone, non è una cosa da furbi. Ma in politica bisogna essere furbi o bisogna essere coerenti, onesti, coraggiosi cioè tu stai criticando una persona perché ha rinunciato a un, un posto superiore per andare a un posto inferiore per i propri ideali e ridi pure, cioè la gente dovrebbe ridere della stronzata che hai scritto e tu ridi di quello che dicono gli altri quindi vedete io sono una persona libera e dice quello che pensa, quindi in questo caso sto pure difendendo, difendendo per Pietro Paolo e in tutti i commenti eh, potete andare a guardare questa cosa, sì. però poi giustamente commento il suo post con una cosa che eh, mi sembra conseguenziale con tutto questo ragionamento che ho fatto e dico certo invece con l'appoggio a Barchitta che chiudeva i locali a Scordia la cosa era diversa ma dico con quale faccia la cosa era diversa è riferito sempre all'inizio cioè al suo post cioè che se voti centrodestra voti futuro governo tecnico eh, ma se voti Barchitta e qui apriamo il fuoco della discussione innanzitutto io voglio dire una cosa su Barchitta che reputo anche una brava persona l'ho ospitato sulle termopili è stato molto gentile è venuto, ha risposto a tutte le domande eccetera eccetera lo considero anche un buon amministratore meglio di tanti altri amministratori che Scordia ha avuto e quindi fatta questa tuta premessa però non posso che dire che sempre per il discorso fatto fino ad ora, dal punto di vista di una persona che sta lottando contro la dittatura sanitaria, Barchitta non poteva essere votato, perché Barchitta è uno che ha fatto una determina in cui diceva che in, in, i locali dovevano chiudere a mezzanotte perché c'era il coprifuoco, che è una cosa da un punto di vista sanitario non ha alcun senso e non ha alcun senso ancora di più se il problema sanitario, come noi sosteniamo, non esiste, è stato creato artificialmente. Quindi questa cosa non è una cosa che è partita come legge nazionale, ma è stata una cosa a discrezione del sindaco di Scordia, una sua scelta personale. Quindi ha aggravato una situazione che già era di per sé grave con una scelta che va nei versi della dittatura, nel, nella direzione della dittatura sanitaria. Non solo, non solo i vigili urbani che sappiamo tutti sono sotto gli ordini del sindaco, anche del, della prefettura, ma anche del sindaco. Comunque, il sindaco può influire giustamente con ordini di servizio e altri metodi sulle uh, attività dei vigili urbani. I vigili urbani a Scordia hanno chiuso parecchi locali. Per quale motivo? Perché i eh, lavoratori non avevano il green bus o per altre motivazioni motivazioni male tutte però motivazioni che rientrano nell'ambito di dittatura sanitaria stiamo parlando giustamente se trovano eh, gli scarafaggi in un locale è giusto che vengano chiusi i locali, ci mancherebbe ma non è questo il motivo delle chiusure sono tutti legati a Green bus, a vaccini a coprifuoco, eccetera, eccetera ora questa cosa tu potevi affrontarla pur essendoci direttive nazionali in una maniera morbida da sindaco che si oppone in maniera donabondiesca giusto o in maniera dura come l'ha affrontata il sindaco di eh, scordia c'è anche un, un terzo metodo che è quello di un sindaco che eh, eh, ha le nostre stesse idee che si oppone a queste follie giusto ma certe volte uno non chiede nemmeno tanto chiede una posizione intermedia alla donabondio giusto e invece questo non è avvenuto ora eh, liberi i cittadini di Scordia di apprezzarlo e di votarlo, così come è successo a Militello liberi di apprezzarlo e di votarlo. Il sindaco che ha chiuso, per esempio, il parco giochi alla villa, che è una cosa che non ha alcun, alcuna motivazione sanitaria, che io più volte ho denunciato come la morte della civiltà. Ci sta, l'avete voluto votare, i cittadini siete liberi e scusati per votare queste cose, perché magari non non credete in quello che vi diciamo o non avete gli strumenti per capire quello che è successo oppure avete altre mille motivazioni che possono essere nobili o meno io non sto qui a discutervi poi magari discutiamo in un'altra sede eventualmente ma una persona coscienziosa, che fa politica, che crede in certi ideali non può, non deve appoggiare il sistema a livello locale perché questa cosa non fa che riflettersi sul livello nazionale innanzitutto tu così se sei per esempio contro al grande reset al big reset tu stai aiutando questo big reset eh, perché eh, appoggi qualcuno che ha favorito la chiusura di locali e che ha favorito eh, eh, la creazione di una mentalità di una cultura di un terrore in quegli anni che è stato funzionale a quella politica. Ma poi si riflette anche per altri motivi sul livello nazionale, per esempio quando ci sono state le dimissioni di, di Draghi, ci sono stati molti sindaci che gli hanno dato eh, il suo sostegno a Draghi, quindi vedete il locale spesso col nazionale è, è normale, poi ci sono anche, cioè, i sindaci viaggiano, vanno a Roma, si incontrano, non pensate che eh, restano solo a Mitello a parlare con i cittadini, quindi è normale che se voi sostenete un sindaco che ha avuto queste posizioni, un sindaco come quello di Militello che, i cui eh, candidati si sono andati di aver fatto non so quante migliaia di tamponi. ora oh, non me lo ricordo il numero esatto, 40.000 tamponi. non lo so, un, un numero altissimo di tamponi a Militello di avere un'altissima percentuale di, di vaccinazione a Militello perché loro stessi consiglieri comunali attivamente andavano o attivisti del partito andavano a cercare le persone casa per casa per farle vaccinare, eccetera, eccetera. Giustamente vi rendete conto che il locale, l'apparato politico locale influenza anche il discorso nazionale, per cui Militello, per esempio, ha avuto un'alta altissima percentuale di sierati, altissimi. Scordia ha avuto uh, questa persecuzione, diciamo, dei dei, dei locali e dei lavoratori per secuzione dal mio punto di vista, per altri, tutto in legge, tutto giusto, tutto corretto. Peccato che esista una costituzione, ma ormai dalla costituzione non se ne frega più nulla nessuno. Quindi, questo è tutto il discorso che io vengo da, che io penso che io vi vengo a dire, e trovo incoerente che tu che dici queste cose condivisibili, giuste a livello nazionale, poi ti vai a candidare con Barchitta. Poi ammigliare l'appoggio a fucile, l'altro candidato del sistema. È una cosa che trovo assolutamente assurda, incoerente, illogica, non funzionale, anche perché sono state parole tue, caro Pietro Paolo, quelle di dire eh, che a questo punto, nella situazione drammatica in cui siamo, è importante appoggiare chi è contro il Green Bus, al di là di tutte le altre posizioni politiche assunte. Tu non puoi favorare, favorire, tra l'altro, inutilmente, perché giustamente quando ti vai a candidare con un sindaco favorito che può essere appunto Barchitta Scorpio Bruttone Militere è chiaro che eh, sono liste forti ed è chiaro che tu devi avere un numero di voti così alto per salire che non hai perché tu sei una persona come me e come tanti altri che è antisistema in <ride> questo <ride> In questo momento eh, i partiti forti del sistema sono al 3%. Tu non hai un apparato, non hai una struttura, non fai favori, non, non, non riesci eh, a, a utilizzare tutti gli strumenti che tu stesso critichi e quindi penso che non li vuoi nemmeno utilizzare, che la politica classica utilizza. Per cui quando tu ti vai, a politica diciamo con la P minuscola. Eh, quindi quando tu ti vai a mischiare in una lista del genere è normale che non sali. Stai favorendo il sistema pura gratis perché anche no, non c'è nemmeno la scusa. Dice, vabbè, vengo eletto e poi faccio uh, l'antisistema. A parte che tu una volta che saresti stato eletto con Barchitta avresti eh, seguito le politiche di Barchitta perché non hai preso le distanze. Mi sembra chiaro. Quindi in tutto questo discorso per cui io dico che se si è contro il sistema bisogna essere contro il sistema sia a livello locale che a livello nazionale non ha senso esserlo solo da una parte in tutto questo discorso chi è che eh, chi è che entra in discussione un certo presidente delle partite ive nazionale, che qui non vedete perché una volta che io gli ho risposto lui o mi ha bannato o ha cancellato i suoi messaggi per cui non si vede ma interrompo la condivisione io ve li faccio vedere lo stesso perché? perché li avevo screenshotati e quindi, e quindi non, non puoi fuggire da questa cosa allora, condividi schermo scusate il tempo un attimo ecco qui, ho condiviso lo schermo vediamo se riesco a ingrandire un pochino penso che ho ingrandito pure allora vedete, questa è la discussione che ho scrisciantato andiamo direttamente alla parte che ci interessa eccola qui leggo io giustamente certo con l'appoggio a è eh. un certo Gianfranco di Bartolo intervengo io come presidente nazionale di partita IVE federate dicendo che noi sì abbiamo appoggiato Barchit allora il 99% dei sindaci nel, nel lockdown e pandemia sono stati sottomessi al volere del governo però magari ha sbagliato perché era il cellulare però, però Metteteci un po' di attenzione quando scrivete, non si capisce niente. Cioè, Non dico che non sai scrivere, ma almeno eh, sicuramente avrei scritto male perché al cellulare eh, velocemente si, se non si, si sta attenti a scrivere male, non si capisce quello che vuoi dire. Comunque, dal volere del governo, prima regionale del SIG Musumeci, il signor Musumeci, in primis dal governo centrale di Roma. iora ora è un'altra, senza apostrofo storia, non solo noi abbiamo un'aggregazione, senza apostrofo, non li usa proprio politica associativa non siamo un partito in, in S. soci hanno anche libero abito di potersi candidare can, dove e quando e con chi vogliono caro signore allora questi qua mi fanno mi mettono nel simbolo no green bus fanno tutte le, la lamentela la perché sono popolo delle partite IVA eh, perché ci sono state le chiusure non hanno potuto lavorare e per loro è normale appoggiare un zitto che ha fatto nei locali, caro signore e allora io gli rispondo a parte che il signor Barchita si è distinto per un particolare acc accanimento pro-narrativa covid, avendo fatto una delibera di coprifuoco che altre, vabbè, la cosa che vi ho detto a voce qui è scritto eh, quindi si può andare a guardare tra le mie risposte sono ancora online perché io non ho niente da nascondere niente da cancellare anche i miei post vecchi del mio percorso politico precedente al 2016 sono tutti là, no? non ho nulla, nulla di cui vergognarmi del mio passato. Appoggiare Barchitta, così come Fucino Burtone a Militello, equivale ad appoggiare Drachi, perché facutori della stessa politica, il resto sono solo chiacchiere, questa è la mia conclusione. E lui insiste. Noi siamo un'associazione che si è schierata contro Green Bus, che per il lavoro a livello locale non potevamo avere lista abbiamo pensato di entrare nel sistema dal sistema, se lei non capisce questo ci accusa di una cosa che noi sappiamo ma che volevamo combattere dal di dentro il consiglio comunale la salute tu. cioè veramente è un'offesa anche alle persone con cui si interloquisce. quando si scrive metteteci un minimo di attenzione eh, e allora io rispondo io ho scritto a Barchitta non ho parlato della sua so associazione in effetti stiamo parlando di un altro discorso questo interviene e risponde e eh, eh, peggiora la situazione la grave è lei che ha la coda di paglia. Entrare nel sistema significa entrare con le cariche, ma contro il sistema, non appoggiarlo. Cioè, io faccio un partito e vado contro il sistema, entro nel sistema con le mie cariche e lo demolisco lo con gli strumenti che mi dà la legge. Ma no, appoggio allora perché io sono contro il PD. Allora appoggio uno del PD e così se vengo eletto poi posso fare la guerra al PD. Ma che ragionamento è questo? Cioè, ma qua siamo... E loro, e loro hanno fatto un appoggio al partito di Adinolfi, non so se è in una parte o del tutto, come sono combinati questi qua, eh, contro il Green Bus, però il 99% dei sindaci è fuori del Green Bus, non è che si vanno a cercare quell'1% di sindaci che sono stati contro. Allora li appoggiamo, che ce ne frega, basta che ci danno un, un posto. Entrare nel sistema, quindi, significa entrare contro il sistema non appoggiarlo. Non avete alcuna scusante. È normale eh, ascoltami lei di che idea politica è così allora io ti inchiodo con un'argomentazione forte tu rispondimi se hai argomenti su quello che io ti ho detto no cambi discorso perché ora allora, si capirà perché perché si va a finire sempre lì quando non si hanno argomenti si va a finire sempre lì. e io gli rispondo ah no c'è un altro messaggio che mi scrive lei non conosce me, non sa la nostra storia e parla di un fatto locale dove i nostri soci sono liberi di candidarsi e soprattutto lei chi è ma la cosa non è speculare eh, io non conosco lei ma lei non conosce me no? mi sembra una cosa per... lei chi è? io intanto sono un cittadino italiano che ha il diritto di esprimere la propria opinione esattamente come la esprime lei io non lei le sto dicendo che lei non deve esprimere la sua opinione, le sto solamente dicendo, dicendo delle sciocchezze, è un discorso diverso, ma lei è liberissimo di dire sciocchezze, perché dire che uno che, che a livello nazionale è contro il Green Bus, a livello locale può appoggiare sindaci a fuori del Green Bus, secondo me è una sciocchezza, ma lei la può dire, perché nella democrazia, democrazia, eh, nella quale io credo, ognuno può dire quello che vuole. Io non conosco la sua storia. No, la conosco la sua storia e lei che è in contraddizione con la sua stessa storia. Un fatto locale: eh sì, è un fatto locale. I nostri soci sono liberi, ma non è che gliela date voi la libertà, gliela dà sempre la Costituzione la libertà di fare quello che vogliono. Poi io eh, eh, scrivo un altro messaggio. Sì, qua. <coughs> Gianfranco rivolgendomi a lui sì invece di rispondere sul merito fa l'investigatore e giustamente gli rispondo io sono uno che dal 2017 diciamo in maniera palese e vemente ma già dal 2016 lotta contro gli obblighi vaccinali e non prende per il culo parlando contro Cesar poi andando a letto con sua moglie metafora di questo discorso quindi ripeto siete non green pass nel simbolo e poi appoggiate candidati locali pro green pass Giusto per chiedere fino a che punto arriva la vostra ipocrisia, mi si risponde sul merito di questa cosa? Ovviamente non mi risponde perché, ripeto, o mi mandano, cancella i suoi messaggi, io non li vedo più. Poi gli dico a proposito di Musumeci, mi risulta da voce l'appoggio di Barchitta a Musumeci perché Barchitta mi pare facesse parte del partito Diventerà bellissima di Musumeci, però questo non lo ricordo con certezza, quindi mi posso sbagliare, ma credo di sì credo, quindi, mh, prendetelo con 100.000 painpins, in ogni caso lo conosce, Musumeci recentemente anche è stato a Scordia, io credo che appoggerebbe Musumeci, ma forse Musumeci manco si cade, e ringraziando il signore uno dei problemi della Sicilia se n'è andato, chissà però chi verrà al suo posto magari con anche peggio, o vuole un altro discorso, quindi è vero chiedo conferma perché di questo non ne ho conferma, però il signor Musumeci era questo, ricordiamolo a, tutto, a, posto, a tutti, è posto il video in cui Musumeci dichiara che se uno non è vaccinato non ha diritto, non si guadagna il diritto di vivere su questa terra, che è una cosa di una gravità assoluta, assoluta, e che, che di fatto dovrebbe inibire chiunque è... Eh, contro gli obblighi vaccinali a, a, a votare Musumeci o ad appoggiarlo e tu stai appoggiando, ecco perché il locale si riflette se tu appoggi Barchitta e gli dai forza Barchitta avrà più forza per appoggiare Musumeci che continuerà a fare quelle politiche Pietro Paolo Messini interviene, ovviamente Pietro Messini non è che legge tutto quello che ho scritto sopra a favore suo andiamo se il tuo non è semplicemente un goffo tentativo per gettare fango sulla mia onesta e sulla mia dignità politica non è un goffo tentativo è argomentato Mi si argomenti nel merito ok? io non sto gettando fanco sulla tua onestà perché non ti sto dicendo che sei disonesto non ti sto dicendo che sei indegno politicamente al massimo ti sto dicendo che sei incoerente ora spiegami perché non lo sei incoerente perché per te è normale appoggiare barchitta pro green pass al comune e poi un partito contro il green pass a livello nazionale questo mi devi spiegare Potrei non ricordarti e ricordare a chi legge, no, ricordalo, che io già vent'anni fa aderendo a Forza Nuova ho iniziato a farmi promotore di un'azione politica antisistema, a tutti i livelli, vero. Verissimo, tu hai fatto da un punto di vista che è il tuo, io non condivido perché Forza Nuova è un partito che mh, pur dichiarandosi di testa secondo me è... Eh, è molto fredeso per tante cose ma ha alcuni punti che io non condivido proprio vabbè, no, non dobbiamo parlare di forza nuova in questo momento però è vero che tu eh, non hai pensato eh, a una posizione te ne sei andato in un partito piccolo che di solito i partiti piccoli non ti danno speranza di essere eletto quindi sicuramente sei stato antisistema benissimo. di questo te ne do assolutamente atto quasi sempre l'ha stato solo Vero Pietro Paolo? Sei stato lasciato solo perché molti non condividono l'idea di quel partito. E questa si chiama democrazia: se non la condividono l'idea di quel partito. Mentre tu, invece, hai continuato a essere referente di grosse segreterie politiche di centrodestra. Sì, io ero solo pure. Pietro Paolo, <coughs> io ero solissimo. Ogni volta mi sono candidato, altre hanno avuto 10, 15 persone di peso che lo appoggiavano. Io ero solo, esattamente come te. Le segreterie politiche erano quelle che si prendevano i voti che portavo io non erano quelle che mi davano i voti, giusto se proprio dobbiamo eh, spiegarlo nel dettaglio di centrodestra, non di centrodestra perché di centro non sono stato mai, io sono stato un movimento sociale. Poi Alleanza Nazionale perché il movimento sociale chiuso, e poi Fratelli d'Italia perché è Alleanza Nazionale chiuso. Passando a una brevissima parentesi, parentesi di qualche settimana nel PDL che ancora non si stava capendo niente e eh, c'erano le comunali ma io non ho mai aderito per esempio pur essendo vicino a Pogliese che è entrato in Forza Italia io non ho mai aderito in Forza Italia prima ancora della rottura quindi non ce ne accento c'è cioè destra perché io mi sento di destra supportavi candidati dicendo destra a militello facevi eleggere sindaco Pippo Fucile e ottenevi da lui un assesonato allora, o sei bugiardo o sei disinformato Pre, diciamo eh, propendo per il fatto che sei disinformato però vedi io il mio comizio l'ho filmato e l'ho messo online quindi tu vattene a guardare il mio comizio e trova una sola volta così io ti do 200 euro se tu perché più di, di più di 200 euro non posso. se tu trovi una sola volta che io dico votate fucile io ti do 200 euro ok se lo trovo, quindi nel il mio comizio eh, di quella famosa elezione nel 2012, che tu mi vuoi ricordare, perché io ti sto parlando di un fatto di passanna ieri, cioè per i, gli ascoltatori non siciliani di ieri, tu mi stai parlando di una cosa del 2012 io nel 2012 dico che fucile fucile, nel mio comizio non ho chiesto di votarlo, anzi ho fatto il comizio con le mie bandiere non con quelle della lista, ho fatto il comizio dicendo che io avrei avuto gli strumenti per lottare all'interno del sistema se mi facevano eh, salire e non sono stato eletto, l'assessorato era precedente all'accordo che per vari motivi sin da subito hanno, hanno rotto i nostri referenti. In campagna elettorale, ah, scusate, prima della campagna elettorale, nel momento degli accordi, io ho cercato, ho fatto ogni tentativo possibile per impedire la candidatura di fucire, cercando di parlare con tutti, persino con i comunisti, che hanno messo come unica motivazione di non potersi alleare il fatto che eh, tu sei di destra. Questa è l'unica motivazione che hanno, perché non c'erano altre motivazioni. Ok, io ho parlato con tutti, non c'era modo, modo di creare una lista contro il fucile, esattamente come non c'è stato modo negli altri anni di crearla contro il perché tutti parlano, compresi i tuoi amici, e poi i tuoi amici si sono andati a cambiare con fucile, hai capito? quindi non c'è stato assolutamente modo, Ok, io ho deciso di combatterlo dall'interno e questo è il mio errore perché dall'interno non si combattono si combattono dall'esterno perdendo cento volte, ma quando vinci almeno sei eh, una forza veramente autonoma io ho fatto questa scelta di combattere dall'interno, ho fatto opposizione sin dalla campagna elettorale tu dimmi se esiste un caso al mondo in cui una persona inizia a fare opposizione alla campagna elettorale durante i comizi ho fatto opposizione interna, facevo le manifestazioni a costo zero per il comune, manifestazioni che tu hai criticato senza argomenti e che poi successivamente hai pure... Mh, vabbè, lasciamo stare questo, questo, questo discorso, poi se, se da cristiano eh, senti il eh, dovere, il peso, eh, perché esiste un comandamento, caro Pietro Paolo. Eh, che non bisogna fare falsa testimonianza. Questo è diciamo, un comandamento inferiore agli altri, perché eh, giustamente non uccidere sembra più di... però eh, bisogna ascoltare tutti i dieci comandamenti. Quindi quando vuoi ti spiego una cosa personalmente, mi chiami e ti dico una cosa in merito a questo fatto. Eh, se ti senti cristiano, eh, ma sicuramente tu lo sei cristiano come me e quindi penso che hai il dovere, perché io vedi ti sto parlando ora. Ora, allora, tu mi puoi parlare a me, puoi dire quello che vuoi, parliamoci, e poi ti dico, ti dico tante cose. E allora, che ti sto dicendo? Ho fatto opposizione sia all'interno, per poco più di un anno, dove poi sono stato cacciato, anche questo unico caso nella storia di Militello, cacciato perché lavoravo e perché si doveva difendere il Partito Democratico perché notoriamente il centro-destra è alleato col Partito Democratico no? anche a Militello quindi il fatto che il Partito Democratico avesse fatto una mozione giusto in cui c'erano tante cose, tra cui anche un'altra cosa tua, un'altra cosa tua, in cui tu sostenevi che queste ragazze erano queste che lavavano la macchina per cui il Militello si è scandalizzato, no? perché si è scansalizzato tantissimo per le ragazze che lavavano la macchina, tu dichiaravi che erano minorenni e non lo erano, tra parentesi, questa cosa è finita pure nell'interrogazione del Partito Democratico, ma tante altre cose, se vuoi, poi ti posso, ti posso parlare, perché vedi, la politica si fa per un ideale, si combatte senza esclusione di colpi, però bisogna comunque essere persone corrette al 100%, se sei corretto al 99%. L'acqua pulita, è pulita, però se c'è una goccia di sporco, poi si sporca tutto, anche se il 99% dell'acqua è pulita. Quindi, eh, prima di dire che le ragazze erano minorenni, era tuo dovere informarti, per esempio, no? E allora, che ti stavo dicendo? Arrivò questa mozione, è arrivata questa mozione. Questa mozione era delirante, medievale, nel senso negativo del termine. E un giorno, un giorno questa, questa può essere anche motivo di, di discussione, la, la, la leggerò eh, pubblicamente, perché lì proprio hanno dato il meglio di sé. Allora, per evitare che io rispondessi a questa mozione, ci buttando nel ridicolo che l'ha scritto, perché questo si meritava, il uh, sindaco Fucida, di destra, mi ha espulso. Quindi... Quello che mi ha fatto incazzare veramente è che io non ho potuto rispondere in quel consiglio comunale a quella mozione. E tutti pensano che io ce l'ho con lui personalmente per il posto di assessorato di un anno. Giusto. Quando pr praticamente io ho rinunciato a fare il mio lavoro di insegnante, che mi faceva prendere il doppio, e, e in quell'anno e mezzo ho speso i soldi per fare le manifestazioni, perché il comune non ha speso un euro, però le manifestazioni sono costate. E questa è la storia di quell'anno e mezzo. Dopodiché io mi sono fatto la mia vita, perché giustamente eh, ero fuori da, um, dagli strumenti, molto amato da, dai miei concittadini, quindi io ho deciso di farmi la mia vita. Dopodiché mi chiamano perché qualcuno si era dimesso ed ero salito consigliere comunale. E nel primo discorso, nel primo nonno dopo nel primo discorso che ho fatto in consiglio comunale mi sono scagliato contro la cattivissima gestione fucile cercando di portare in consiglio comunale tutto quello che era stato tenuto sotto il tappeto e tieni conto che a me era impedito pure di parlare quando ero in carica perché tu forse non sai te lo spiego io che gli assessori non possono parlare in consiglio comunale se non interpellati eh, a me non mi interpellava nessuno quindi io ero impedito dall'allora presidente del consiglio attuale Picisindio di esprimere la mia opinione da assessore però l'esprimevo in altri ambiti purtroppo non l'ho potuto fare in consiglio comunale appena sono arrivato in consiglio comunale da consigliere poi ho detto tutto quello che dovevo dire e ho aiutato anche te è stato anche te, come tutti i cittadini militallesi, perché se non fosse stato ed è la verità, molti se la mandano ma sono stato io a creare il muro contro la biomassa militare, quindi se non fosse stato per me, tu caro Pietro Paolo come tutti i cittadini militallesi, avresti respirato l'aria della biomassa quindi almeno un grazie per questo Me lo sarei aspettato, grazie che non è mai arrivato, dopodiché io mi sono fatto indietro, non ho fatto nemmeno, non mi sono nemmeno candidato alle elezioni che avevo tutto il diritto di farlo e mi hanno fatto proposte tutti praticamente tutti tutti dai 5 stelle la sinistra, la destra tutti mi hanno fatto proposte per candidare quindi non avevo il problema del posto. sono stato io a decidere di non candidare e mi sono preso una bella cosa quindi eh, caro Petro Paolo Messina questo significa fare opposizione giusto? Non, non, non ho supportato candidati, anche perché comunque sarebbe salito ugualmente fucile con me o senza di me. Però, ammettiamo per un attimo che io sia il responsabile di questa cosa, giusto? Questa cosa però è successa nel 2012, poi io sono uscito, come ti ho spiegato, e ho iniziato un percorso antisistema. Coerente, coerentemente antisistema tutti i santi giorni, fino a oggi 11 agosto 2022 ogni giorno sempre antisistema, sempre contro il centrodestra e contro il centrosinista che sono due facce della stessa medaglia due facce della stessa medaglia quindi dal momento te, la, te la spiego da un punto di vista cristiano dalla mia conversione politica poi io non ho avuto più tendennamenti caro tu ti stai mandando invece di essere partito anti antisistema e poi di essere tornato al sistema diventando segretario della Lega poi sei uscito da segretario della Lega e sei diventato antisistema e io l'ho apprezzato tantissimo e poi sei ritornato col sistema candidato di con Barchitta poi sei uscito dal sistema e ti appoggi il partito di Adinolfi antisistema dico ti vuoi decidere perché tu puoi fare un errore nella vita, lo correggi e vai avanti poi, liberissimo di farlo, ma non puoi criticare a me che ho fatto un errore nel 2012, quando tu lo stai facendo oggi nel 2022, io se ho cercato invece di cogliere qualche opportunità, non se ne colgono opportunità, le opportunità in politica le colgono quelli che noi dobbiamo lottare, quelli che vogliono il posto al sole, tu, sei una persona che ha una dignità più alta di tutti quei pagliacci che spesso vengono eletti al Consiglio Comunale. Quindi tu opportunità non le devi cogliere. Tu devi avere il tuo ideale, devi andare avanti per il tuo ideale, se ce l'hai. Se non ce l'hai, sei libero di non averlo, ma se ce l'hai, non lo devi tradire per qualche opportunità. Ti assicuro che non è stato mai per opportunismo, eh? e tu lo stai dicendo che è stata opportunità. Opportunismo deriva da opportunità, cioè... Si confondono quantomeno le cose. Le mie posizioni ideologiche ben note hanno persino creato qualche problema a Franco Barchitta durante la campagna elettorale condotta contro oscuri figuri della solita estrema sinistra scordienza e tanto agonizzanti quanto aggueriti pentastellati, tutti con contorno di uno strisciante frammentario e vacuo onnipresente. PD. Sì, Pietro Paolo, ma io non ti ho criticato per questo. Se ci sono degli imbecilli a scordia che ancora... Il fascismo, l'antifascismo, e tu sei fascista. Tu... Sono degli imbecilli. Rimangono degli imbecilli, Pietro Paolo. Ma perché secondo te questa accusa non la fanno pure a me? Non la fanno a tutti, cioè che cosa c'è? A Scordia ti dicono ma è normale perché c'è una fetta. Scordia è un bellissimo paese c'è tanti bravi abitanti. E c'è un 2%, un 3% di veri, di coglioni, di imbecilli. Quindi il fascista, la cosa. Perché non hanno nessuna ideologia vera. Perché loro non sono comunisti. Attenzione, se tu guardi la loro vita e come si comportano, loro non sono comunisti. Loro sono tinti, tinti, cattivi, democristiani. Ma di quelli cattivi, non di quelli buoni che hanno costruito, hanno creato tante cose. Di quelli cattivi, di quelli cattivi, democristiani a proposito, quanto tempo è questa diretta? perché non vorrei annoiare troppo e vado al dunque non lo so non, non, ecco, 56 minuti quindi abbiamo qualche quindi io non ti ho criticato per questo anzi, spesso ti ho dato manforte ad esempio, quando ho avuto la protesta che ho organizzato una conferenza da partiti diversi, io e tu, eh, hai organizzato una conferenza scordia contro l'aborto e io sono venuto e c'erano gli imbecilli, alcuni degli imbecilli che ti facevano la protesta, perché tu stai parlando dell'aborto, non stai parlando di altro. Alcuni degli imbecilli che ti facevano la protesta con cui poi tu ti sei andato a prendere a chiosco le bevande, in quella famosa lezione di fucile, giusto? Eravate fratelli. Ma quegli stessi imbecilli hanno quelli che avevano fatto la, proposta, la protesta a te perché avevi fatto una conferenza contro l'aborto, però il nemico ero io che c'ero venuto e ti avevo dato sostegno a quella conferenza. Quindi andiamo avanti, ma ritorniamo a te. Per carità, nella vita tutto scorre, le persone cambiano e fanno scelte nuove. Così come è anche vero che la pandemia ha creato uno spartiacque epocale, un cambio di paradigma sul piano sociale e politico. Giusto? Però, caro Giusepponente, se da un lato io non ho alcun problema ad accettare le tue critiche, dall'altra parte però non accetto il tuo modo supponente di porti nei miei confronti, perché non ritengo di dover ricevere morali da te. Pietro Paolo, io non sono supponente, sono incazzato, è una cosa diversa. Incazzato perché tu sei una persona valida, tu sei una persona intelligente, e non ti puoi permettere queste cose. Sono incazzato e ci posso fare magari sbaglio a ingazzarmi, ma sono ingazzato, perché tu e altri amici tuoi, altri non amici tuoi ma sempre Novax, avete fatto le cose più assurde del mondo in questa campagna elettorale comunale, le cose più assurde del mondo, quindi abbiate la decenza quantomeno di non fare i duri e puri a livello nazionale Scusa, scusami Petro Paolo io non ti voglio fare la morale, perché non sono un prete, non sono un padre tuo, non sono padre tuo, quindi non te ne faccio morale io non ce l'ho con te a livello personale anzi ti ho mandato dei messaggi perché ci tengo da un punto di vista eh, cristiano alla tua anima e tu hai fatto degli errori gravissimi nei miei confronti e ti chiedo di chiarirli per te non per me perché a me non me ne frega nulla però io ti chiedo di chiarirli per te perché siccome tu sei cristiano sai che determinate cose se non chiarite possono avere riflessi nella vita che verrà a cui noi tutti cristiani aspiriamo quindi ti invito e una volta l'ho fatto di presenza ma sicuramente non te lo ricorderà ti invito a chiarirla questa cosa perché da parte mia avrai sicuramente il mio perdono ma la devi chiarire questa cosa e poi te la spiego io è questa cosa va bene vedo con piacere che stai nelle stesse motivazioni di Giovanni Gassone. faremo una puntata a parte su Giovanni Gassone, ma la preparo meglio tutti i documenti per le pronto, perché lì proprio, ma comunque il punto è sempre quello. Tu hai appoggiato il fucile, io sono contro il sistema. Io ho appoggiato il fucile nel 2012. Tu cosa hai fatto, Giovanni in Gassone ora nel 2022 Me lo spieghi? Me lo spiegherai quando magari faremo questa, uh, questa puntata? Secondo me il tuo errore di fondo, Pietro Paolo Messina e qui è la chiave di tutto il video che è quello che ha detto. Un po' quello delle partite IV e quello, stai ripetendo tu è quello di mettere sullo stesso piano lezioni politiche e amministrative no, è il tuo errore di fondo non aver capito che sono sullo stesso piano Ripeto, caro Giuseppe, accetto il tuo punto di vista ma non farmi la morale non ti sto facendo la morale, ti sto dicendo che sono sullo stesso piano e tu stai aiutando il sistema facendo questa cosa se tu questa cosa non la comprendi è un problema tuo cioè è un, non è un problema mio cioè, io ti assicuro che la gente che ascolta magari si può annoiare per tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ma su questo punto mi capisce benissimo. Tu se sei contro il Green bus, lo deve essere sia a livello locale che a livello nazionale. E ora ti spiego perché ancora di più. Perché tu, caro Pietro Paolo, sei venuto anche in trasmissione mia qui a parlare di quello che stava succedendo a livello locale, dove c'erano i vigili urbani che andavano alla persona e chiedegli il Green Pass perché facevano la spesa al supermercato. Ti ricordi o no? Secondo te questo ordine fatto che non si è mai capito bene se veniva dalla prefettura o da ambienti comunali, non poteva essere fermato da un sindaco contro il Green Pass? Non aveva gli strumenti per bloccare questa attività dei vigili? e eh, tu lo sai che ce li aveva quindi non mi puoi dire che il locale non conta conta solo il nazionale contano entrambi e se tu sei contro il Green bus, deve essere contro il Green bus, sia a livello locale che nazionale questo deve essere chiaro se non lo è chiaro fatti la battaglia che vuoi ma sarà sterile e inutile sarà sterile e inutile non porterà a nulla senti io risparmio anche il discorso di Adinolfi interrompo la condivisione perché ormai, eh, insomma, ci siamo fatti tanto eh, avanti nella discussione, leggo qualche commento ah, il signor Di Bartolo, buona serata signoramente, sono Bartolo presidente nazionale associazione partite Ive federate, signoramente vorrei chiare de delle cose con lei, vorrei chiare scriva con attenzione, non ci fa una bella figura signor Di Bartolo, io sono sicuro che lei scrive correttamente, ma noi di partite rive federate siamo solo partite rive no sinistra, no destra, no centro eh, ma che c'entra col discorso allora voi se volete fare caro signor Gianfranco Di Barton una battaglia una, una battaglia condivisibile giustissima eh, intelligente contro il Green Pass eh, avete tutta la mia solidarietà la mia stima e il mio aiuto ma la dovete fare a 360 gradi non la potete fare solo a livello nazionale allora, come il signor Pietro Paolo anche a lei invito a riflettere su questo punto che va fatta capillarmente anche sul livello locale Va bene, e qui eh, chiudo eh, la discussione volevo anche parlare di uno dei commenti che mi è sembrato un po' troppo eh, diciamo discutibile ma non essendo di persone che hanno un certo spessore come Pietro Paolo anche il signor di Batto diciamo, più che altro l'ha fatto un mezzo imbecille quindi è meglio che questo commento invece di questa persona non lo discuto nemmeno allora eh, io vi ringrazio dell'ascolto perché ascoltarmi per un'ora eh, mi rendo conto che siete amici chi lo fa perché non è una cosa facile e ci risentiamo presto perché eh, mh, è momento di, di campagna elettorale sicuramente ci saranno molti argomenti di cui parlare avrei piacere di fare un dibattito con lei in una trasmissione se vuoi certamente eh, guardi che da parte delle termopili e di tutti gli amici che dibattono qui sulle termopili c'è massima eh, disponibilità e onestà intellettuale quindi noi non ne facciamo eh, non ne facciamo colpi bassi quindi io ho espresso la mia opinione lei giustamente se vuole può venire qui in trasmissione a esprimere la sua opinione liberamente anche in contrasto con tutto quello che è stato detto ovviamente lei esprime la sua opinione però poi si prende anche le, con, le contro deduzioni perché eh, come Rispettiamo la libertà di opinione altrui, si rispetta anche l'opinione di chi non è d'accordo con lei e le risponde. Poi magari si ci trova d'amore d'accordo. Questo non può che giovare alla causa perché lo ricordiamo. Il problema vero è eh, il governo che c'è stato, il governo che ci sarà, che è etero diretto da forze antiumane, forze che non hanno a che fare con eh, quello il significato, vedete, di destra e sinistra capovolta, non hanno a che fare. Con le, so con le categorie politiche classiche di destra e di sinistra ma con altri ragionamenti completamente diversi quindi dobbiamo abbattere questo sistema insieme questo è l'obiettivo principale e a presto uh, con uh, magari qualche dibattito con uh, qualche video dibattito con tanti ospiti buona serata